Grazie, anche io com come avevo scritto in chat confermo eh, avvido video l'intenzione di voler sottoscrivere eh, la mozione, e quindi come maggioranza ovviamente ci uniamo a questa richiesta e tra l'altro l'amministrazione Capitolina, la sindaca più volte in, in questi mesi ha, ha avuto modo di eh, esprimere il, il sostegno da parte dell'amministrazione a una categoria che Purtroppo è stata colpita addirittura più di eh, tante altre che magari hanno ricevuto maggiore attenzione, come ad esempio i ristoratori che magari tramite l'asporto qualcosa sono riusciti comunque a, eh, a recuperare, mentre ecco, i gestori di, di palestre, di piscine, di impianti sportivi al chiuso davvero non sono riusciti a, a recuperare nulla e si sono soltanto trovati eh, caricati dei costi fissi che, che invece sono andati andati avanti e pensiamo ovviamente non soltanto ai concessionari degli impianti sportivi comunali ma anche ai tanti, alle tante associazioni che sono in affitto e quindi eh, per 14 mesi sostanzialmente non hanno potuto fare attività e, e hanno avuto i, i contratti, le utenze e tutte le spese che sono andate avanti tra l'altro proprio questo fine settimana c'è stata un'iniziativa alla quale l'amministrazione ha, ha dato il massimo del risalto e in particolare mi riferisco al gestore di una di una um, Palestra che è partito a piedi da Perugia, è a un mese sostanzialmente di sciopero della fame, e, e a nome di tutta la categoria ha ehm, realizzato questa, questa iniziativa, tra l'altro, una protesta pacifica. Quindi ecco, non ha bloccato strade, non eh, ha, ha danneggiato se stesso sostanzialmente appunto, privando il proprio corpo del, del nutrimento, e, e, e nullato. Quindi Vittorio di Classe. Audio, che a nome di tutti i gestori di palestre e di piscine il primo maggio lo abbiamo accolto in Campidoglio e ci uniamo quindi al, eh, alla sua richiesta al governo di, di un aiuto. E, eh, per questo motivo quindi appunto sottoscriviamo, il, ci uniamo al, eh, alla richiesta e anzi approfitto per invitare tutti i, i capigruppo a farlo in modo tale che questa richiesta eh, appunto, sia la voce di tutta l'assemblea capitolina, a Roma e la sindaca che rappresenta tutta la città eh, si fa portavoce di una richiesta forte nei confronti del governo per aiutare ecco, una categoria che, che veramente rischia di non poter ripartire, sappiamo che la stagione sportiva sostanzialmente a giugno termina, quindi tutti i corsi, tutte le attività in palestra a giugno si concludono per poi riprendere a settembre, è veramente difficile pensare che adesso le attività possano ripartire, quindi ormai l'anno è stato perso completamente, e dobbiamo appunto evitare che, che una ripartenza non ci sia più per tanti soggetti che sono stati colpiti da, da questo periodo di chiusura forzata e il voto sarà favorevole quindi, grazie